Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, oggi siamo stati insieme un'oretta, eravate in tantissimi e di questo come sempre vi ringrazio. Eh, beh, abbiamo fatto delle dediche. di ha voluto dedicare un brano proprio dei Depeche Mod al cantante Dave eh, Graal che eh, festeggiava oggi il compleanno e poi come sempre abbiamo dato uno sguardo a quelli che sono stati i vinili e allora a proposito di vinili beh, eh, oggi volevo parlare di colori, di tutto quello che aveva a che fare anche visto che da me insomma fa un po' brutto piove e allora volevo un po' risollevarmi con colori e così ho trovato l'album degli stadio dove abbiamo passato all'interno di questo lavoro eh, che tra l'altro vede canzoni scritte da Vasco Rossi piuttosto che Luca Carbone e di altri il brano Generazione di Fenomeni che a me piace tantissimo e poi invece avevo trovato quest'album molto colorato tra l'altro un disegno anche molto da bambino e mi aveva colpito questa sedia che un po' fa sì che insomma uno si sieda, non ci si sieda e si, ci si fermi un attimino a contemplare quello che abbiamo attorno, no? perché non è vero che tutto è perduto e che solo gli altri hanno sempre qualcosa di meglio, no? quindi fermiamoci un attimo, guardiamo e da questo brano ho estratto, e non dire che era uno dei, dei due singoli, estratto proprio dal, dall'album di Nino Buonocore, la eh, naturale incertezza del vivere. Tra l'altro mi sono collegata anche a un libro che sto leggendo, eh, proprio in questi giorni perché mi è stato regalato dalle mie ragazze per la festa della mamma ed è un, brano, è un libro di Massimiliano Stini che con il suo motto Calipedice Passo Lento e ad agio, quindi andiamo sempre lentamente, guardiamo tutto quello che abbiamo attorno. Respiriamo, quindi inspiriamo ed espiriamo tranquillamente senza fare tutto di corsa, ma prendendoci il nostro tempo. E noi, come sempre, ce lo prendiamo il nostro tempo, eh, Qui al martedì mattina, secondo me sì, e ce lo prendiamo appunto anche con la musica e con eh, diciamo tutto quello che abbiamo da raccontarci. E tra l'altro, questa mattina è uscita anche una cosa carina eh, perché abbiamo parlato anche di calze, eh, di autoreggenti, ma soprattutto di cambia, come cambia anche un po' la visuale. L'idea anche a seconda dell'età o insomma di cosa uno pensa: nel senso che eh, è uscita fuori il fatto che si vedesse un po' di autoreggente, e, e Eugenia ha detto ah sì, va bene, ma anche, anche mia nonna alla fine no, faceva vedere le autoreggenti, e io ho detto sì, però la nonna mi fa tenerezza perché aveva queste calze molto molli no? che quasi scendevano magari ci metteva anche i fazzoletti all'interno alle volte metteva i fazzoletti anche nel seno invece adesso insomma l'autoreggente eh, viene vista come una, un abbigliamento così un accessore un pochettino più sexy no? se vogliamo e che però molte volte insomma non è che uno lo faccia apposta o che sia per Debba scatenare la libido degli uomini eh, e poi, insomma, quello che si diceva anche che eh, oggigiorno, insomma, ci sono molte scelte di calze dalle, dalle collane alle autorigenti alle parigine e eh, alcune di queste sembrano diventate quasi di lusso no? anche per il costo che hanno. E quindi, insomma, uno si fa sempre un po' due conti per capire eh, insomma, se acquistarle e se magari indossarle o indossarle con calma. Ecco, e da lì è partita tutta una discussione sul fatto dei denari eh, e quindi del filato pregiato o meno come si diciamo così eh, si pagava la calza in base alla, alla stoffa alla seta che veniva utilizzata insomma c'era tutta una proporzione e lì vi siete sbizzarriti tantissimo tant'è che ho detto caspita quante cose sapete non sapete più di me che le indosso va bene allora detto questo è stata una bella mattinata per cui vi ringrazio come sempre e come sempre non mi resta che darvi appuntamento a martedì prossimo, qui sempre alle ore 9, oppure venirmi a trovare sul canale Simona non solo Radio, canale Patron dove abbiamo tanto da raccontarci. Grazie, sono contenta che in alcune parti d'Italia oggi facesse bellissimo qualcuno di voi andasse al mare oppure a veleggiare, fortunati voi, però mi avete anche dato degli spunti per poter, diciamo così, fare le prossime vacanze. Un bacio, a presto, ciao!